Chi è il tramite attraverso cui il compositore trasmette i suoi distanzi? Il tramite è l'interprete. È colui che legge la musica attraverso uno spartito musicale e converte quei simboli visivi in suoni. Attraverso il suono la musica viene trasmessa agli ascoltatori che ricevono le emozioni che il compositore ha deciso di trasmettere. Ciao, al prossimo video, vi aspetto!